Bene, eccoci qua. Aspettiamo che arrivi qualcuno, vediamo. Iniziamo questa bellissima intervista. Allora, questa sera, a proposito di sogni, Abbiamo eh, per la rubrica Il mondo dei sogni di Focus 3.0, abbiamo un ospite particolare che si chiama Antonella. Antonella eh, fa dei sogni molto particolari, eh, con molta semplicità, diciamo spontaneamente, e eh, questa sera vi racconterà la sua esperienza dell'amore oltre l'amore. Quindi ci sono molte persone che molto spesso riportano sogni di questo tipo. Sono veramente tantissime le persone che hanno queste esperienze. Quindi la condivisione di un'esperienza raccontata dalla persona stessa secondo me può essere importante e può anche aiutare altre persone a capire e ad avere fiducia soprattutto delle proprie percezioni. Quindi io adesso eh, vi presento Antonella, così la conoscete e poi ascolteremo la sua storia. Bene, benvenuta Antonella, ciao, ciao Antonella. Grazie per l'invito, buonasera a tutti. Bene, allora come ho detto tu hai una storia molto particolare soprattutto perché anche ha un preambolo quindi c'è un, un fatto che sta anche all'inizio di tutta questa tua eh, storia storia d'amore che continua quindi ok se vuoi partire raccontandoci bene dall'inizio insomma le tue esperienze io ti lascio la parola grazie eh, Allora, sono antonella io ho ehm... Inizio dicendo che eh, ho avuto una bellissima storia d'amore, sposata e mi sono fidanzata per 5 anni con un ragazzo meraviglioso e dopo siamo stati sposati per 15 anni. Durante questa nostra eh, vita insieme lui mi ha detto una volta, circa quando aveva 20-22 anni circa, mi disse eh, dobbiamo fare le cose tutte di fretta, tutto di fretta perché io comunque non ho vita lunga. Eh, perché io ricordo eh, che prima di nascere ho sentito che eh, se superavo i 33 anni non sarei arrivato ai 35, che io pensavo fosse qualcosa di, di, di assurdo, perché comunque i miei 20, 20 anni erano comunque eh, in balia dell'amore eterno della situazione, mi sono sposata con un ragazzo meraviglioso e volevo che durasse tutta la vita. Adesso lui mi mette dei paletti, mi dice che sarebbe mancato e io ho cominciato ad avere un po' di paura. Però poi ho dimenticato e siamo andati avanti nel nostro percorso di vita, abbiamo avuto due figli e il nostro amore era sempre più bello e abbiamo continuato a fare la nostra vita tranquillamente, quando improvvisamente, purtroppo, a 33 anni lui si ammala e abbiamo capito che la situazione non era delle migliori e la data cioè scusami e l'età coincide con quello che ti aveva detto esatto coincide con quello che mi aveva detto a okay, che ho detto probabilmente eh, sono ritornata indietro nel, nel discorso che mi aveva fatto in quel periodo che ogni tanto lo tirava fuori eh, e ho detto oh mio dio abbiamo a 33 anni e lui sta male e qui cosa le cose vanno precipitano c'è qualcosa che non va cioè non, non è giusto diciamo che eh, Sono passati altri due anni eh, sul chi va là, eravamo sempre un po'... Lui era molto convinto di quello che aveva detto e, e quindi io, io invece a volte non ci volevo pensare, perché avevo da pensare ai bambini, avevo da pensare alla casa, avevo da pensare al nostro amore, alla nostra vita insieme. Invece purtroppo lui a 35 anni è venuto a mancare. È venuto a mancare, ma sapendo che eh, sarebbe accaduto, mi ha preparata. Mi ha preparata praticamente scrivendo un, un, un, più che un diario, un'agenda, l'agenda dell'anno successivo alla sua morte. Praticamente io per, più, per un anno eh, avevo ogni giorno scritto quello che dovevo fare, eh, perché io per esempio non avevo mai pagato una bolletta in posta perché lo faceva lui, non ero mai andata in banca perché lo faceva lui eh, io mi dovevo dedicare alla famiglia e ai bambini e quindi per me eh, io ero la regina della casa io ero comunque la mamma e la moglie e quindi tutto quello che riguardava le cose burocratiche io non l'avevo mai fatte. nel momento in cui lui manca io mi sono trovata praticamente nel nulla cosmico e non sapevo cosa fare mi ha anche scritto più volte su questa agenda eh, ricordati che dobbiamo crescere i nostri figli insieme. Quindi, io lo farò in forma angelica e tu lo farai in forma terrena. Però, sappi che io ci sarò sempre. Questa qua, queste erano le frasi che a me davano ovviamente la forza di andare avanti. Ho cominciato a sognarlo, ho cominciato a sognarlo. A me mancava tantissimo, Daniela tantissimo e eh, io, io... Sì, capisco... mi ricordo, abbiamo Sono... discusso tante volte di questi tuoi sogni nel gruppo onirico o nel gruppo eh, dei sogni e mi ricordo è sempre presente quest'uomo ancora oggi. Sì, è sempre presente, ancora oggi e, e, e lui comunque nell'arco di questi 18 anni che è mancato eh, non è mai mancato perché comunque nei sogni nelle situazioni quotidiane, mi dava sempre quel messaggio che mi faceva andare avanti o mi dava la risposta a dubbi che io avevo. Quindi è, è stato vero, ed è vero tuttora, che mi ha aiutato a crescere i ragazzi. È stato vero che quando avevo difficoltà economiche lui mi aiutava eh, facendomi capire delle cose che io dove io potevo arrivare a, ad avere un, un soldino in più per comprare le scarpe a mio figlio. Puoi eh, fare qualche, eh, esempio, qualche esempio, Antonella, di queste indicazioni? Ok. Allora, io mh, era il compleanno di mio figlio, non potevo, era piccolo. Vabbè, mio figlio quando è mancato papà aveva 12 anni, ehm, la piccola invece ne aveva 8 eh, era il suo compleanno, non, non avevo i soldi per comprare le scarpe da ginnastica che lui ambiva tanto avere in que quelle taglie un po' particolari, io lavoravo tantissimo, però comunque per me era una spesa assolutamente assurda. Io sogno mio marito qualche giorno prima e mi eh, informa che io posso comprare le scarpe al bambino. E io nel sogno col, eh, dialogo con lui e dico scusa, beh, abbi pazienza, ma se io non posso non posso e lui mi ha detto ti basta un soldo che poi era un euro ti basta un soldo poi decidi tu mi ha detto ma vedrai che le scarpe il bambino le puoi, le puoi comprare mi sveglio sono un attimino frastornata io non sono abituata a fare giochi o robe del genere però mi trovo al tabacchino le racconto il sogno al tabaccaio come se <ride> e lui Ma gioca un euro su qualcosa di importante, in quel momento la cosa importante era la data di nascita di mio figlio e quindi metto la data di nascita di mio figlio e gioco l'euro. Beh, io eh, ho fatto quell'ambo, quell'ambo, due ambi che mi hanno fatto comprare le scarpe a mio figlio, la tuta da ginnastica e sono riuscita anche a fare la torta di compleanno per lui e gli amichetti. Che bello. Quindi ho fatto anche la festa di compleanno ed è stato qualcosa di, di incredibile, ci sono tantissimi messaggi che arrivano e noi siamo collegati costantemente con loro, perché noi non li vediamo, ma loro sanno tutto di noi, tutto, loro ci vivono e vivono attraverso i nostri occhi, attraverso i nostri sorrisi, attraverso purtroppo le nostre lacrime, cosa che non dovremmo fare... Eh, pesare perché loro già soffrono la distanza come la soffriamo noi secondo me quindi eh, il nostro pianto per loro è un motivo di scoraggiamento e quindi eh, stanno male anche loro ha fatto sì. tante cose per me già anche solo gli ultimi due giorni prima di mancare non è mancato la, il giorno del compleanno della bambina lui era, era veramente in contatto con l'altra parte e lui sapeva veramente quando sarebbe mancato perché addirittura ha dato un ordine due giorni prima di mancare perché se fosse morto quel giorno lì lui si è svegliato dal coma mi chiede che data è io dico che è la data eh, del compleanno della nostra bambina e lui mi dice ah è vero oggi fa il compleanno la nostra principessa quindi lo chiamiamo la bambina fa gli auguri poi chiude la telefonata si rivolge a, a Dio guardando praticamente alzando gli occhi al cielo mi dice e dice eh, ok adesso io e te dobbiamo fare un, un patto importantissimo non puoi farmi morire oggi aspetta due giorni so che la data è questa dammi due giorni perché se tu mi fai segnare la data di mia figlia io ti non farò quello che tu mi hai chiesto, cioè praticamente era quasi un ricatto con l'oltre. E, e, e anche io lo guardo sconvolta, non sapevo cosa fare, ero veramente. Cioè, non sapevo, io non capivo, perché poi comunque ero molto confusa, era un momento difficilissimo per me, non volevo accettare innanzitutto che mi sarebbe andato via. Quindi ho deciso di portarlo a casa, eravamo in ospedale, io ho deciso di portarlo a casa e lui è venuto a mancare a casa e, ed è mancato due giorni dopo il compleanno della bambina. Quindi ha deciso lui quando doveva venire a mancare. Ha, sì. diciamo, gli hanno abbonato due giorni. Tutte queste cose hanno fatto in modo a me innanzitutto di aprirmi un mondo diverso. Perché io ho detto ok, allora... Si può veramente comunicare c'è la possibilità di avere ehm, una comunicazione diretta eh, io avevo 34 anni quando è successo ed ero completamente ehm, non sapevo nulla di queste di queste emozioni così forti di questi dolori così atroci e non sapevo se realmente sì mi era mancato papà due anni prima però c'era mio marito che mi sosteneva e quindi per me è stato un dolore forte, ma con mio marito vicino l'abbiamo diviso in due, quando è mancato lui, è stato terribile. Se non ci fossero stati questi collegamenti con l'oltre, io non lo so. E, e come... che idea ti sei fatta, Antonella? Parlo anche per le persone che molto spesso sono incerte su questi messaggi. Io, conoscendoti, so che tu vedi anche altre sue manifestazioni o manifestazioni dell'universo che ti fanno capire alcune cose tipo tu non solo eh, con tuo marito tu ormai avendo aperto questo canale attraverso di lui ti passano anche altre informazioni, quindi a queste persone che ti dicono ma perché io non vedo mio marito, perché io non vedo mio figlio, mio fratello cosa... tu come te la spieghi questa cosa dov'è la differenza? Uh, beh, Io penso che eh, loro, loro cercano di farsi sentire in tutti i modi comunque, eh, a volte siamo noi che siamo distratti oppure è talmente tanta la voglia di, di sentirli che poi alla fine eh, non abbiamo proprio la, la capacità poi nel momento di raccogliere, di accogliere quello che loro ci vogliono dire o quello che loro mandano come messaggio. Poi il messaggio non deve essere per forza un sogno e quindi vederlo non deve essere per forza eh, una cosa incredibile può essere anche eh, il, guardare il cielo e avere un piccolo segnale nel cielo io a me mio marito per esempio mi ha scritto la parola ciao nel cielo io ho la fotografia di questo ciao scritto con le nuvole e come lo scriveva lui con la c molto allungata e poi ci facevamo sopra gli occhietti e il nasino e lui mi ha scritto ciao nel cielo mi ha scritto, mi ha scritto messaggi bellissimi mi ha scritto proprio scritti ehm, però li ho catturati sono frazioni di secondi cioè eh, bisogna stare ehm, non dico sempre con gli occhi al cielo e non, non guardare però comunque attenti sensibili a, a, mm. ai messaggi perché poi basta una canzone, basta una canzone. Nel momento in cui io sono triste e ho bisogno di sentire una parola detta col cuore da lui, in quel momento passa una macchina con una canzone e, e dice la parola ti amo, dice sono con te, dice ci sono. È solo una canzone che è passata in quel momento. Però perché è passata in quel momento mentre io avevo bisogno di te? perché lui sì. ha comunicato con me in quell'istante mi viene in mente l'abbiamo fatto tutti sì, sì però eh, mi viene in mente che molto spesso forse le persone eh, o non credono eh, o, o si aspettano manifestazioni di un certo tipo molto, molto eclatanti divinatorie oppure sono semplicemente chiuse in un dolore troppo grande perché possa passare qualcos'altro. Nel tuo caso io vedo, non vi siete mai lasciati, perché ti ha accompagnato no. e, e c'è ancora, ancora sì. oggi. Sì sì, credo. Sì, sì, sì, Assolutamente sì, eh, c'è stato il distacco però. Eh? C'è stato sì, il distacco, il distacco eh, non solo quando è venuto a mancare, ehm, io ho dovuto capire che lui non c'era più. Eh, ho dovuto metabolizzare tutto, comunque ci sono do son dolori enormi io ehm, ci sono dolori veramente terribili eh, adesso il mio è mio marito è padre dei miei figli però una mamma, la mamma di mio marito ha perso il figlio quindi c'è cioè, tutto comunque un discorso di dolore intorno alla perdita di qualcuno che sì, ovvio, però nel mio caso ho cercato di proiettarla come non una perdita, ma un continuare a vivere a fianco a me. Cioè, lui comunque vive vicino a me, comunque si fa sentire, comunque è presente. E questa cosa è fantastica. Io una un pomeriggio ero sul letto, tre mesi dopo che è mancato, e mi sono lasciata andare, ecco quando ho cominciato a fare anche lì, penso sia un'uscita un dal corpo io sono uscita mm. dal corpo io ero praticamente mh, sdraiata e dentro di me inconsciamente io volevo morire in quel momento lì quindi cosa facevo? trattenevo il respiro quasi come a togliermelo perché volevo in quel momento morire perché non avevo più voglia di continuare ma avevo due bambini non potevo permettermi questo Così mi sono praticamente lasciata andare completamente e ho visto qual Antonella uscire fuori dal corpo. Davanti a me c'era mio marito. Io ho potuto abbracciare mio marito. Io l'ho abbracciato non volevo lasciarlo. Ovvio, è stato talmente forte quello che ho provato. e Io non potevo lasciarlo in quel momento, era bellissimo. Però lui mi ha spinto con una violenza che solo loro possono avere a livello di forza, di potenza energetica, mi ha spinto con le mani, mi ha detto devi tornare dai bambini, non puoi venire da me. E mi ha spinto, io mi sono risvegliata con una pressione praticamente sotto i piedi, da quel momento lì ho capito che io devo lavorare per stare vicino ai miei figli e lavorare su me stessa per darmi forza ma che potevo vederlo che potevo comunque sentirlo e quindi arrivava arriva eh, è arrivato per comunicarmi tantissime cose per comunicarmi anche cose meno belle come cose bellissime tipo si era malato un ragazzo qui eh, in zona e eravamo tutti disperati sapevamo tutti compresa la mamma che questo ragazzino non ce l'avrebbe fatta, perché aveva comunque eh, un tumore pericolosissimo, e lui è arrivato, io ho detto, ma sì, ti prego, ma ti prego, dimmi che non viene da te, perché non è il momento per lui, dimmelo, ti prego. E lui mi viene venuto in sogno e mi ha detto, eh, non è il suo momento, non è il suo momento, lui si ristabilisce, avrà famiglia. Questo ragazzo si è ristabilito e ha famiglia. Tutti perché erano mio paese convinti che lui non ce l'avrebbe fatta, compresa la mamma quindi sì. ci sono messaggi sottili messaggi anche banali mi è arrivato con una canzone che ancora non era uscita una canzone di Eros Ramazzotti eh, che non era ancora uscita eh, io l'ho scritta appena mi sono svegliata Daniela, ho preso <ride> questo diario perché ormai ho imparato a tenere il diario eh, ho cominciato a scrivere tutte le parole di questa canzone che lui mi cantava, ma sentivo in sottofondo le le, la, la voce di Eros Ramazzotti, ma il mio marito me le cantava. Io comincio a scrivere e poi comincio a cercare su internet eh, questi, queste frasi che non esistevano. Non c'era Ramazzotti, non c'era nessuna cantante che avesse fatto una canzone del genere, quindi non c'era. E dopo tre mesi sento alla radio mentre ero in macchina con mia sorella e il, nuovo, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti parla con me E io dico, ho detto, che oh, meraviglia cavolo, che bella questa canzone e cominciano a mettere sì, la strofa. Sì. no no è la mia, è la mia è la canzone che ho scritto io cioè non l'ho scritta io me l'ha dettata, mio marito me l'ha cantata tre mesi prima che uscisse quindi è bellissimo. Guarda, c'è questo non vedo i nomi, che dice che comunicava con la sorella Gianella Oltre attraverso la canzone Il Cielo di Renato Zero e sentiva ah. una fortissima emozione. Quindi, sì, le persone ascoltano, non è come pensiamo ormai questi. Queste esperienze sono, vengono sempre più accettate e molto spesso anche cercate, specialmente da chi eh, non, non ha perso, ha perso qualcuno. Ecco. Certo. Sì, sì. certo. Poi, Poi basta un pochino, bastano tante cose che sì. danno. Cioè, la farfalla. Per esempio mio papà mi viene, viene con le farfalline e mi dà i messaggi, perché ogni colore delle farfalle è un messaggio che mi deve arrivare in base al colore. Quindi so che se è una cattiva notizia, è una buona notizia, perché so intanto che è lui che me le manda. Anche in posti assurdi, Daniela, non, cioè, su un treno, cioè, su un treno... Quindi tu parli fatale. della realtà di veglia, non solo in sogno. No, no, no, la realtà di veglia per me è importantissima. In sogno, io sogno, sì, eh, poi da quando ho conosciuto te, che so, eh, sono entrata nel mondo dell'onirico in modo dove posso capire e comprendere meglio determinati particolari, le sfumature. Prima ero molto così, sì, ho sognato, ho sognato, e mi davo delle, delle emozioni da sola e delle risposte da sola, che poi sono sempre valide e molto importanti, sì. credo che sia. Però quando cominci ad avere poi anche ehm, una persona, un esperto, una persona che, che sa di cosa parla, e ti spiega le, le sfumature del sogno le capisci diversamente beh è bellissimo Entri sì mi piaceva veramente... anche eh, soffermarmi un attimo proprio su questo aspetto che dicevi tu perché tu avevi queste esperienze hai queste esperienze, vedi il marito vedi anche altre persone anche persone che eh, sono vicine che ad salutarti. andarsene sì, e eh, sì, che no. vengono a salutare eccetera, però a volte quando fai questi sogni noi nel gruppo onirico ce li raccontiamo, tu li racconti e riesci ad accettare e a vedere anche altri significati che stanno dietro a tutto il racconto dei sogni. Quindi questi sogni oltre ad essere reali danno anche altri messaggi, quindi simbologie da, da decifrare che ti danno un valore aggiunto in certo. più. Certo. Sì, Assolutamente sì, ci sono, ci sono, eh, ci sono messaggi eh, dell'oltre, per esempio, che si insinuano dentro i sogni eh, in modo molto sottile, molto delicato, bisogna coglierli. Eh, a volte, eh, so, una volta, se non ricordo male, c'è stata una ragazza che ha raccontato il sogno di, di, un, di un papà che gli copriva questa ragazza con una mantellina sulle spalle. È comunque la protezione di questo papà che non c'è più che ti dice ci sono, in qualsiasi modo comunque sappi che io ti scaldo, ti copro le spalle, sono, sono con te, è, è un abbraccio, la mantellina può essere un abbraccio, quindi ci sono, sì. secondo me queste sfumature sono, sono bellissime da, da, da capire, io credo che comunque ormai eh, oggi eh, in tanti possono fare tutto questo e I canali li abbiamo tutti aperti sotto questo aspetto, bisogna solo comprenderli, accettarli. Beh, io, per esempio, ho fatto fatica anche ad accettare determinate cose a livello di eh, quello che vedevo nei sogni. Tipo, tipo quando vedevo le, le situazioni di eh, violenza e eh, oppure di guerre, eh, oppure di situazioni che sarebbero avvenute e, e io non accettavo che eh, da lì a breve potevano accadere quelle cose lì, perché io purtroppo nei sogni ho avuto anche delle premonizioni. Sì. E quindi questa situazione mi dava fastidio anche solo pensare di dover decifrare quel tipo di, di sogno lì, perché sapevo già dove mi andava a portare. E quindi... Ehm, accettare che ti arrivano queste cose ehm, e che tu le sei già in anticipo mh, insomma è stato difficile sì, non è, stato è, è difficile per molti la domanda è sempre quella perché mi arrivano questi messaggi quindi forse sono collegati a qualcos'altro o forse vanno insieme a qualcos'altro secondo te, tu come la vedi? su questi ah, nel mio, sogni. Nel mio caso il grande dolore ha fatto sì che eh, si aprisse davanti a me un mondo. Diciamo yeah. che io prima di, della perdita di mio marito comunque ho sempre avuto una parte un po' particolare di me che eh, però non approfondivo. Forse non avevo tempo, forse ero giovane, troppo giovane per andare ad approfondire determinate cose. Temi spirituali, per... sì. Eh, quello che percepivo io a volte incontravo una persona e la percepivo già che cosa sarebbe accaduto a quella persona ma, ma eh, non volevo accettare questa cosa quindi cancellavo quello che sentivo eh, dicevo no, non accetto quello che ho sentito c'è stato anche un periodo in cui tu dicevi di non volere questo dono mm. e invece poi? Poi ehm... Poi comunque questo dono mi ha aiutato tanto, Daniela. Mi ha aiutato tanto a, a capire anche me stessa, perché comunque questo dono ha, ha aiutato tanto anche le persone che conosco. Mm. Quindi per me eh, non accettarlo era come dare, eh, dare una risposta negativa a, a, a chi nell'oltre o a chi eh, non può, re, non, non riesce a farlo e per me questo rifiuto era una cosa brutta nei loro confronti, quindi ho detto no, io eh, se ho questa possibilità di poter comprendere determinate cose, perché rifiutarla? Ci sono persone che hanno altre possibilità, ci sono persone che sono medium, ci sono persone che hanno tutte queste capacità così speciali che eh, comunque aiutano tantissime altre persone. Eh, per me aiutare le persone a stare bene, a essere... Eh, comprese, ad avere comunque la possibilità di dire ah, succede a me, può accadere anche a te io trovo che sia bellissimo sì, sì. Tu, io sono una persona semplicissima tu mi hai conosciuto bene adesso ormai ci conosciamo quindi sai bene che la mia, la mia sensibilità, il mio essere comunque molto bassa eh, Sto sono, cammino a testa bassa sono tranquilla sono una persona che eh, però eh, l'aiutare una persona che non sta bene anche solo con una parola per me è fondamentale: sì, è fondamentale. Ed è, ed è anche molto, molto necessario al giorno d'oggi. Sì, sì, questo sì, perché sì, il mondo sta cambiando, lo vediamo, e quindi queste situazioni si trovano molto più frequentemente adesso. Per esempio, leggo un commento. Di Un utente dice, la storia è meravigliosa, io ho un figlio di là, ogni tanto lo sogno, ma vorrei imparare a comunicare di più con lui. Quindi vuol dire, intendo che una comunicazione c'è già, e sì. quindi forse alcuni scogli sono nella mentalità che le persone hanno. C'è sempre ancora anche nei confronti dei sogni il timore a parlarne, il timore che veniamo presi per infantili, fantasiosi, un po' matti. C'è questa credenza nei confronti del sogno, figuriamoci sulle esperienze come le tue e quindi in questo senso per te è stato automatico, diciamo che è, è sempre successo, però Magari quando parli con qualcuno, magari non tutti ti capiscono. È non così? tutti mi capiscono, ma ehm, è, è, è strana questa cosa. Ma quando io parlo anche con le persone che non conosco, eh, che ci incontriamo per strada, magari eh, siamo in un gruppo e si inizia a parlare. E nel momento in cui io parlo, eh, noto che catturo l'attenzione di queste persone che eh, diventano... Eh, hanno voglia di sentirmi parlare ma perché sto dicendo delle cose che a loro fa bene fa bene al cuore l'hanno bisogno di sentirsele dire e quindi eh, poi a volte, ho ieri per esempio ero a Sanremo, ho avuto una, un incontro bellissimo con una signora che comunque non vedevo da tantissimo tempo è stata molto male, quando mi ha visto la prima cosa che mi ha detto ho tanto desiderato incontrarti in questo periodo Antonella, tantissimo che io gli ho detto ti posso abbracciare? perché adesso poi si era perso anche l'abbraccio Daniela è sì. stato veramente terribile sì. e lei sì. mi ha detto se lo fai mi fai un regalo enorme mm. e quindi ci siamo abbracciate e poi mi ha detto dimmi qualcosa sì è... io ricordo Antonella la stessa sensazione l'hai suscitata nel gruppo onirico quando noi ci incontriamo per parlare di sogni, hai fatto lo stesso, lo stesso effetto su, sui partecipanti, quindi sì, questo trasporto. Credo che ci sia anche un'energia che tu trasmetti, quindi tu porti con te un po' dell'oltre, cioè forse questo eh, si sente questo eh, un'anima un semplice, buona, che quindi ha i canali aperti. Qualunque, in, in qualunque modo vogliamo chiamare questa... Eh, cosa è sempre una forma di energia che tocca quando uno risplende di luce illumina anche gli altri adesso faccio l'esempio con la luce ma l'energia fa lo stesso esattamente come no. ci sono persone che ci vengono vicino e noi eh, ci scostiamo sì. perché a, a naso non, non ci piacciono quindi sì, sì. Eh, comunque ehm, l'energia che, che io desidero comunque dare è l'amore la parola chiave sì. è l'amore, è comunque la fiducia. E comunque... Sono, io sono quella mamma, per esempio, che ha detto che vorrebbe comunicare di più con sì, figlio. Però, sì, era un... Sì, una mamma. e Parla, parla. E poi, dopo che fai il tuo discorso con lui, raccontagli le cose che fai, tu parla, e, e fai un discorso con lui e poi aspetta... La risposta, ma che ti arriva? Ti arriva, resta poi nel silenzio, ti arriva la risposta. E se non ti arriva in quel momento ti arriva in sogno, e se non ti arriva in sogno comunque percepisci un brivido, basta un po' di vento sul viso e un bacio. Queste cose sono tutte comunicazioni, eh, non, sono, eh, non è la, il vento e basta. Perché magari, in, magari sei, in un, sei in un appartamento dove hai le finestre chiuse e il vento non c'è, non c'è l'aria. Però in quel momento ti arriva quel filo di aria sul viso che è il bacio di tuo figlio. E quindi questo ti può portare a, a stare benissimo per tanto tempo. Eh, ti dà quelle sensazioni meravigliose che ti può dare eh, quell'emozione che hai provato in quel momento. Però bisogna comunque catturarle sentirle, percepirle tu parla Parla con Ma tu magari te. sai con queste tue parole anche la gente comincia a fare attenzione mm. e poi piano piano perché quello è il segreto inizia a credere, a vedere che effettivamente è così eh, ho un commento molto lungo che vorrei farti vedere di questo eh, ho avuto un'esperienza simile con mio padre una notte mi sveglio e penso con convinzione, voglio avere un'esperienza fuori dal corpo, mi addormento nuovamente in poco tempo, mi trovo in un posto grigio e bianco con un muro dove ci deve essere una porta dalla quale entrano delle persone etere, energie, entità, e ad un certo punto si avvicina mio padre. E io sono fighissima di essere riuscita a trovarlo e volevo stare con lui, ma lui molto severamente mi dice che non dovevo stare lì. Perfetto. Ecco, allora, è questo motivo, noi lo sappiamo. Ugale. Uguale, è bellissimo perché comunque lui ti vuole terrena, eh, ovviamente non è lui a decidere se tu devi andare là o meno, è il tuo percorso di vita, però intanto tu lo hai visto, sai che si può fare una cosa del genere, sai che se lo vuoi veramente con tutta te stessa puoi ritornare a farlo, perché comunque possono riaccadere queste cose. Eh, a me sono accadute più volte eh, quindi eh, sono cose che eh, nel momento in cui si provano una volta eh, si può comunque eh, riprovare una seconda volta sai comunque io per esempio c'è stato un periodo che ho dovuto fare molta attenzione con l'uscita dal corpo perché poi facevo fatica a rientrare e quindi mi mettevo una specie di sveglia, di campanello e, e mi dicevo prima di uscire dal corpo nel momento in cui senti quel campanello devi rientrare perché pensa perché quando ero di là a volte stavo talmente bene talmente bene non c'è c'è pace non c'è dolore non c'è l'emozione più grande che hai è la pace e quindi e, e la voglia di, di, di, di, di, di, di guardare di osservare di, di scoprire cose nuove cose che non la terra non, non ci sono no? e quindi mm, è, sì. bellissimo, è bellissimo e quindi mi sono messo mi mettevo questo campanello perché purtroppo lo facevo troppo spesso e quindi dico purtroppo perché era un momento molto negativo della mia vita dove io eh, preferivo essere di là che non di qua e quindi eh, questo farlo spesso mi aveva portato a esagerare e non dovevo esagerare infatti poi ho staccato per un po' E piano piano mi sono ridimensionata eh, fino mm. a quando ho trovato veramente il mio equilibrio che è quello di voler vivere a tutto tondo questa vita e, e cercare di, di farlo nel migliore dei modi, potendo magari aiutare anche persone come me che hanno sofferto tantissimo e anzi anche di più. Sì, quindi tu sei riuscita nel tempo a trovare un equilibrio. Sì. Sì, ho conosciuto altre persone che eh, preferivano dormire, pensavano, volevano vivere solo la vita del sogno, del sogno che fosse fare sogni lucidi oppure viaggi astrali. In realtà questi sono strumenti a nostra disposizione, che tutti abbiamo, esatto. ma è la, la vita che noi dobbiamo fare con le consapevolezze che ci danno i sogni, che ci danno queste esperienze, e noi dobbiamo farla qui cioè siamo venuti per fare esperienza su questo pianeta, non siamo venuti per tornare di là. Quindi... Esattamente, sì, questo... io ricordo eh, mio marito quando ha saputo di essere malato e che comunque il suo era un male terminale, mh, io ero disperata, e ero proprio disperata, non capivo perché lui, perché così giovane, Dicevo, non è possibile, non è mai fumato, non è mai bevuto, non è, eppure c'è questo male così incurabile, terribile. E lui mi guarda, a un certo punto mi guarda, mi fissa negli occhi e mi dice, pensa che Dio ha fatto una scelta perfetta. Io lo guardo e ho detto, ma cosa stai dicendo? E lui mi ha detto, sì, ha scelto me e non te. Io come avrei fatto a crescere i figli? Tu invece riuscirai a fare io ero, ero praticamente sconcertato da questa cosa. Dovevo rimanere qua e io devo restare per il tempo che mi è, mi è dovuto per fare quello che devo fare, il mio cammino, il suo cammino probabilmente era stabilito così, e lui eh, aveva fatto quella scelta di restare qua fino a 35 anni e poi di andare nell'oltre, eh, lui. Eh... Sapeva allora che tu avevi la forza, di farlo. Sì, mi fece. Sì, mi diceva, lui mi diceva, tu sei in grado okay. di sopportare questo bagaglio, mm. di crescere i nostri figli. Tu sarai in grado di farlo qua, mi faceva lui, sulla terra, e io ti aiuterò. Aiuterò, ti aiuterò, dice. diceva, non ti devi preoccupare, perché io non mi stacco definitivamente da te. Io ci sarò sempre. Poi quando riuscirai a camminare con le tue gambe ci sarò un pochino meno, però io ci sono. Se tu mi chiami, io arrivo. Ed era così. Nella realtà è proprio così, io la vivo la come, come per il regalo di compleanno del figlio. Non solo, ma quelle cose lì sono tutte cose che ormai ehm, a dirle sembra quasi... Mio marito ogni volta in primavera, tutte le primavere della mia vita, mio marito da quando sono nati i miei bambini, quindi dal primo bimbo, portava a casa una ranocchia. Io a lui lo chiamavo ranocchio. Ma era un modo ovviamente come ci chiama Pucci Pucci Pici Pici e io lo chiamavo Ranocchio. Lui portava a casa questa ranocchia, la faceva vedere al bambino, gli spiegava che quando arriva la primavera arrivano le ranocchie, che le ranocchie gli, dava, gli raccontava la sua favola sul ranocchio e poi la faceva salutare ai bambini e la andava a riporre di nuovo nel, nello stagnetto nel punto dove l'aveva trovata. Mio marito è morto a marzo i primi di marzo la prima primavera il 21 di marzo era la prima primavera dove i miei figli non avrebbero visto un ranocchio e io ero disperata non sapevo dove andare a prendere un ranocchio ero pianto piangevo già piangevo già il giorno prima perché ero disperata per il giorno dopo che loro erano abituati a questo poi avevo la bimba più piccola che era ancora piccola e quindi volevo continuare questa cosa che non potevo fare perché la bimba mi dice mamma mamma andiamo a trovare papà al cimitero ma così eh mi dice ma proprio così eh e io gli ho detto va bene andiamo ed era primavera arriviamo a un certo punto la bimba si mette a correre e poi quando lei corre davanti a me mamma mamma corri corri vieni a vedere che cosa c'è qua sulla lapide di mio marito c'era un ranocchio mia figlia ci gioca la saluta la accompagna praticamente lungo il saltellando lungo il percorso verso una pianta bellissima c'era un po' di acqua sotto questa pianta che avevano appena bagnato eh, con, eh, con le girandole e la ranocchia rimane lì un pochino poi sparisce mamma visto hai visto che è venuta anche oggi la ranocchia? Ed sì. eravamo. Quindi queste cose fanno pensare. Poteva accadere in qualsiasi altro giorno, ma il 21 marzo, il giorno della primavera, dove lui sempre era una, era una cosa per noi ormai era diventato un, un, un giorno importante come, come il Natale: mm, eh, no. è Natale. Perché papà arrivava con ranocchio, era primavera e arrivava con ranocchio. E quindi sono que questi sono i segnali bellissimi che ci danno loro. Sì, e leggo, sono... guarda, eh. leggo a proposito quest'altro commento dove dice ogni volta ho paura di essermi solo illusa o ingannata. L'ultima volta che l'ho sognato gli ho detto tanto dolore per la tua perda per poi scoprire che non ti ho perso mai. Grazie Antonella, sono la mamma che ha scritto prima. No, cara. Sì. Grazie a sì. te. Grazie a te, Gioia. Sì. Non l'hai mai perso. E invece c'è un'altra utente che scrive che invece ha paura di questo. Tu hai avuto paura di questo all'inizio, di queste esperienze che avevi... In modo no, spontaneo. Io, no, io avevo paura di non averle. Eh, avevo paura di non poter um, di, non più che, che l'esperienza di non avere contatti. Ho detto, sì. ok, sì, va bene, tu adesso mi hai detto che tu sarai con me. Dove sei? Ok. Come posso sentirti? Come, come posso vederti? Cosa devo fare? Cioè, c'è qualcosa che non riesco a collegare. Tu hai detto che stai con me. Come? Quindi i primi, i primi giorni, le prime, i primi momenti eh, che sono i momenti dove tu ancora non hai capito esattamente cosa sta succedendo, perché comunque appena accade una cosa del genere eh, si rimane comunque confusi, si rimane comunque eh, disorientati, non sai se stai vivendo realmente la realtà o, la, o stai sognando una brutta, una brutta situazione che poi quando ti svegli è finito tutto è di tutto una, un brutto sogno. Quindi la mia paura era non, non riuscire a, ad avere questi contatti che invece sono avvenuti praticamente subito, è stata una cosa proprio immediata. Mm. immediata. Quindi, possiamo dire che sono diversi i fattori. Che bloccano, eh, impediscono questi contatti con, con i nostri cari. Quindi non è solo il dolore, Beh, ma anche forse la credenza, cioè la paura, viene dal fatto che è male fare certe cose, oppure, non lo so, oppure ci sono aneddoti in famiglia che riportano degli esempi per cui no, questa cosa non, non la vorrò mai. Oppure il non, a... non poter comunicare con nessuno le proprie emozioni perché non ti credono, perché dicono va bene se sì. sì, il dolore ti ha dato la testa. Non è così, non è così. Cioè intanto comunica con te stessa e poi piano piano fai entrare la famiglia se proprio deve, devi comunicare con qualcuno. Ma intanto dia a te stessa, io non sono matta, quello che vedo e quello che sento è perché lo devo sentire, lo devo vedere. Quindi non mm. sono, non sono matta. E poi e ci sono comunque persone che purtroppo vivono una situazione familiare dove non vengono proprio credute, non vengono accettate mm. queste cose, ma anche il banale sogno, tra virgolette banale, non viene accettato. Quindi, sì, come dicevo prima, sì, c'è il timore di essere presi per, per, per, per matti, cioè no. fino ai tempi di Mussolini si finiva in manicomio anche per queste cose, quindi c'è ancora un retaggio mentale su queste cose che insiste a, a, ad esserci perché tutto questo viene tramandato di generazione in generazione e noi abbiamo dei sistemi di difesa che funzionano in automatico in questo senso quindi è vero, anche la famiglia e le persone che abbiamo attorno hanno un ruolo non fondamentale ma esatto, influiscono Specialmente se la persona che hai di fronte è una persona che ha dolore, che sta male. Quindi eh, l'impatto che hai con la famiglia dovrebbe essere un impatto, un impatto di conforto, non di ma sì, ma lascia stare, ma cosa vuoi pensare? Cioè, no, tu mi ascolti, comprendi un minimo di comprensione. Quindi anche quando i miei figli da piccoli mi, facevano, mi raccontavano i sogni, io, io, molti sogni dei miei figli li ho, li ho scritti. Perché eh, comunque, ma perché tu, sai, eh, <ride> non tutti i sogni avevano. Adesso ci sono, sono stati dei momenti che mia figlia mi chiamava al mattino, la prima cosa diceva: Mamma, ti devo raccontare il sogno che ho mm. fatto perché secondo me c'è qualcosa dentro che non, non mi convince. E poi invece lo, si elabora e si capisce che comunque. Eh, qualcosa di importante per lei, un messaggio, qualcosa che comunque può benissimo starci dentro senza avere paura, senza dover affrontare grandi ostacoli, quindi, e quindi si, si cerca di elaborare il sogno, si fa ragionare anche lei, a te che emozione ti ha dato, eh. e quindi comunque si cominciano a crescere i figli anche con queste emozioni, perché è giusto che eh, sì. ci sia questo, questo coltivare, l'emozione per poi aprirti a, questi mo a questo mondo che è comunque bellissimo che, ti fa, star che bene. fa parte di noi, cioè noi, di noi senza sognare noi moriamo, ma sappiamo anche che chi ha bisogno di, di riposo è il corpo, noi non dormiamo mai, quindi certo. in questo certo. senso sì, conosco altre persone che per fortuna che, che mi seguono che fanno questo con i loro figli piccoli, si fanno raccontare i sogni, glieli fanno disegnare, eccetera, esatto. quindi sì. È bello anche sapere che sono uno strumento che ti fa vedere come stai e delle volte come testimoni tu fa anche molto molto di più. Quindi sì, in sintesi, anche con questa tua testimonianza mi fa piacere che le persone sappiano, si rendano conto che noi abbiamo tutti gli strumenti a disposizione sì, per tutto quello che ci serve è solo magari che ci sono dei blocchi riguardo a delle credenze, a paura, a troppo dolore, responsabilità e ci sono tanti i fattori sempre umani, però dimmi distrazioni, dico distrazioni proprio quotidiane, la vita frenetica, situazioni che comunque ti mettono davanti a, a dire non ho un attimo per me, no, lo trovi l'attimo per te, lo trovi. Hai dieci minuti di tempo che puoi stare in silenzio e dire ok, io voglio stare in silenzio e ascoltare, che poi ascolti il silenzio. Non è vero che è silenzio, perché ascolti la tua voce interiore, ascolti te stessa, ascolti comunque messaggi, comunque, in ogni caso. Sì, come, come nel messaggio sotto loro non lasciano nulla al caso i loro segni sono diretti al nostro cuore sì un esatto. cuore sì. meraviglioso mm. a me hai commosso visto... tutti antonella tutti quando uno scrive che bello voglio essere capace di vivere a ah, quella è la signora di prima ce ne sono tante mm -hmm. pelle d'oca eccetera mm -hmm. è... Un'altra persona chiede, un'altra mamma, credo, perché mio figlio non mi dà segni e non l'ho mai sognato? Forse per il fatto che ha scelto lui di andarsene da questo mondo? Eh, questa è una bella domanda. Ma, Ma secondo, me, secondo me arrivano... Eh, eh, sì, arrivano comunque. Secondo me, allora, se, cioè, una cosa che mi è venuta subito... Eh, ovviamente questa mamma non ha accettato che il suo figliuolo ha preso questa scelta e quindi in questo momento fa anche fatica ad accogliere se ci sono eventuali messaggi perché ha troppo dolore dentro di lei per la scelta che ha fatto il figlio um, a, lascialo andare e, comunque accetta il fatto che lui è stata una sua scelta e, e che comunque i messaggi arrivano a lei in qualche modo arrivano Lei, può, ma secondo me questa donna lo sogna ma poi ha talmente tanto dolore che dimentica il sogno e quindi non lo ricorda non ricorda il sogno questo capitava anche a me all'inizio è stato veramente pesante perché dicevo eppure io ho sognato qualcosa io ricordo di averlo sognato però non ricordo come io ricordo che forse c'era lui ma non mi ricordo come quindi perdere un figlio perché è stata una scelta del figlio andare via è traumatico è pesante è pesante da accettare già è pesante accettare perdere un figlio quindi il, questo ancora è ancora è forte anche questo secondo me arrivano anche a lei i segnali mm. arrivano sì. arrivano sicuramente Ma... sì Leggevo un altro commento dove c'è scritto, visto che ne parlate, quando è molto che non si ricordano i sogni al risveglio, come fare per riprendere a ricordarli? Senza uscire dal tema, mi ricollego al discorso che facevi prima. Quindi se magari queste persone o questa mamma comincia a, a voler ricordare i sogni, perché alla fine per ricordare i sogni è sufficiente occuparsi di sogni, quindi leggere un libro sui sogni prima di andare a dormire, desiderare di fare un sogno, si può anche programmare un sogno, quindi programmare anche, come Antonella sa benissimo, di rientrare dentro un sogno, perché non abbiamo capito che cosa ci è stato detto. E quindi allo stesso modo noi possiamo creare un sogno da capo, vedere magari il figlio come dice la signora crederci e portare avanti questa intenzione innanzitutto ci fa ricordare i sogni e già che poi ci ricordiamo i sogni, scegliamo un po', diciamo bene, allora posso lavorare con questi sogni posso cercare mio figlio, posso chiamarlo e quindi sì, i sogni in questo senso se eh, si, si fa questo lavoro di dare loro retta a questi sogni che si presentano, ripeto per ricordarli è sufficiente informarsi tanto sui sogni finché il cervello ci mostra quello su cui siamo concentrati. E quindi, allo stesso modo, l'intento magari di fare un sogno con questo figlio eh, è fattibile. Tutti Intento. noi possiamo fare certo. questo, certo, assolutamente sì. Io sono entrata anche nei sogni di altre persone e poi ci siamo raccontate lo stesso sogno quindi eh, siamo riuscite eh, ad avere praticamente lo stesso sogno ma volutamente io sono entrata nel suo perché eh, volevo capire determinate situazioni e l'ho fatto ma ehm, è l'intento la cosa importante come dici tu ovviamente l'intento. Sì. io ho avuto la fortuna della comunicazione di mio marito dopo 14 anni che mi ha scelto la persona con la quale io avrei dovuto continuare a camminare al mio fianco. C'è un uomo che ha scelto il mio marito e te l'ha detto? Mi ricordo: assolutamente sì, assolutamente sì. E c'entra sempre la rana. Mi sembra di ricordare o sbaglio? No, quello mm. lì è un'altra un situazione. Un... C'entra invece, invece eh, il fatto che io eh, stavo piangendo nel sogno, io piangevo, ero. Sdraiata nel letto che piangevo, ero disperata per qualcosa. Che mi vedo entrare mio marito in camera da letto, si siede sul comodino, mi, mi asciuga le lacrime e mi dice: Basta piangere, adesso basta. E io continuavo a singhiozzare perché nel so poi mi sono svegliata che singhiozzavo, Daniela. Cioè. Avevo ancora quella sensazione di pianto come se avessi pianto tutta la notte. E lui mi ha di nuovo asciugato il viso con le mani così e mi ha detto basta piangere. Dopo tre mesi, tre mesi arriva una persona in casa mia a trovarmi perché io ero, ero stata poco bene. E viene questa persona in casa mia a trovarmi, io mi emoziono e mi scendono le lacrime. Questa persona mi asciuga il viso, nello stesso identico modo di mio marito, e mi dice, basta piangere, adesso basta. Questo uomo è l'uomo che sta al mio fianco. Quindi sì. ci sono delle cose che vanno proprio catturate. Eh, io quando lui ha fatto quel gesto ho visto mio marito, non ho visto lui. Ho detto, ecco il messaggio di quel sogno. Ok, basta piangere, però c'era anche un significato ancora più forte. Io ti mando chi, chi non ti fa più piangere. Mm. Che è sì. bellissimo! Sì, è bellissimo. meraviglioso, mm. Antonella. Mm. Che dire? Ma ci sono un sacco di complimenti. Eh, io non riesco a leggere niente. Perché di aiuto che, che, che tu hai dato alle persone perché veramente è un'esperienza emozionante, ce ne sono ah. tantissime dopo magari le vai, le vai a vedere tu stessa sì, certo. nella, nella diretta io certo. intanto ti ringrazio enormemente perché io credo che queste Grazie. informazioni siano molto utili a chi vive o ha vissuto eh, queste esperienze queste testimonianze danno alle persone la speranza o la certezza per alcune di eh, non essere mai separati che l'amore non finisce non finisce no? Sì. no, continua, si, diventa ancora più grande e si espande si espande sì. proprio, diventa qualcosa di meraviglioso non finisce mai, assolutamente e sì. loro ci sono e loro ci sono ricordatevi che loro ci sono, sono al nostro fianco, io dico sempre oltre il velo, quindi il velo possiamo averlo proprio qua. Sì. sì, sì, è come quando a volte consiglio io di mettere il brano preferito, cucinare la torta che a lui piaceva tanto, guarda, mentre cuciniamo la torta, guarda, sto facendo la e torta per te, lo senti modo. il profumino, sì. E accade sempre qualcosa, qualcosa basta stare attento. Sì. Quindi, anche lì l'intento di farlo. Io faccio la torta, quindi per forza arriva, lo sentirà l'odore. Quindi, questo è un po' il modo sì. di porsi. Lo faccio sì, perché esatto. deve accadere, punto. Quindi non esatto, devo... non avere la paura, tanto non lo vedo, tanto non lo sento, e inutile esatto. che faccia questo perché tanto non accade niente. Questa è una negazione che dai proprio a questa condizione a livello proprio energetica quindi tu neghi già quello che tu invece vorresti avere ma tu lo neghi già in partenza te lo precludi sì, te lo, ti costi, chiudi costi, le porte Chiudi sì. le porte, invece no vanno spalancate sì vanno spalancate va bene ok Antonella grazie, grazie. mille, grazie ancora per questa testimonianza e, e magari facciamo un'altra un intervista un altro giorno, vediamo e grazie. intanto ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato e ringrazio Focus, Enrico e Anna ovviamente e ci vediamo la prossima volta sempre con la rubrica Il mondo dei sogni grazie Antonella, grazie, grazie a tutti a voi, voi. buona serata buona serata